Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake con uova sode. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono uova, yogurt bianco, parmigiano, fecola di patate, olio di semi, farina di tipo 00, lievito istantaneo per torte salate, salumi a cubetti, sale, pepe e uova sode. Diamo il via alla ricetta.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 Mettiamo le uova, il sale, il pepe e lo yogurt. Ed azioniamo i bimbi per un minuto. A velocità 5 Aggiungiamo il parmigiano La farina L'olio La fecola, il lievito, ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità cinque. Il composto è pronto, trasferiamone una parte nello stampo da prawn Livelliamo bene. Adesso mettiamo le uova e i salumi. Il resto del composto, livelliamo bene. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Un cake con uova sode. Grazie e alla prossima ricetta.